C'è una solitudine del corpo che si può consolare, rammendare tra la gente. E ce n'è una inconsolabile, è la solitudine dell'anima, desertificata che non trova fonte per dissetarsi. Nuda, violentata, non trova rifugio dove ripararsi. Raccoglimi tra le pieghe di un petalo, posami lì, tra il velluto rosso. Forse la rugiada sarà clemente, forse la sua goccia mi riparerà. Ho ferite spine nella nuca che trafiggono il pensiero Fitte sotto il costato amaranto Ho vapore di parole che non curano più Sono sole a tenere in piedi questo scheletro d'amore Ho palpiti, incubi ad occhi aperti È troppo lontano il tuo petto, non ho respiro dove dormire Non ho più i tuoi occhi di cielo per sognare Mi abbraccio i lividi invisibili sotto la pelle tu me fatta sopra marmo roseo non sai quante mani l'hanno assassinata quanti occhi spogliata ora raccoglimi tra le mani tienimi sul tuo petto posami tra i tuoi battiti rifugio balsamo per i dolori